inizia settembre e si rientra al lavoro si rientra a scuola si interrompono le vacanze ed è l'occasione per riprendere a fare quello che si faceva prima della pausa estiva per chi ha avuto la fortuna di poterla fare non chiaramente per i lavoratori stagionali che in questi ultimi mesi non si sono fermati un secondo o per i lavori obbligatori dove purtroppo non c'è occasione di fare pausa ma questo video è dedicato anche a chi non si è fermato per l'estate perché quello su cui vorrei soffermarmi oggi non è tanto su eh, post estate o prima estate, ma piuttosto sul cosa succede dopo una pausa, dopo una pausa dalle abitudini, dopo una pausa dal quotidiano. Quando rientriamo al lavoro o a ritorniamo a scuola riposati dalla pausa che abbiamo fatto, e a un certo punto può capitare per alcuni di noi, poi è abbastanza frequente, che improvvisamente si recuperi tutto lo stress che si era abbandonato qualche mese prima o qualche settimana prima. E quello che succede a volte è che il lavoro o la scuola o l'ambiente dove passiamo il nostro quotidiano, sì, ha un suo certo grado di fatica, ha un suo certo grado di stress, ma quel sentirci rapidamente affaticati da quell'ambiente non è dovuto all'ambiente stesso, ma è dovuto a qualcosa che facciamo noi, di cui alcune volte non ci accorgiamo. Cioè succede a volte che il lavoro, la scuola, siano gli ambienti dove passiamo tanto tempo, dove eh, abbiamo diverse difficoltà emotive che però a volte non possiamo gestire o non sentiamo di riuscire e di poter gestire a pieno perché siamo distratti nel fare un'altra cosa per cui ci pagano o per cui ci formano alla... con lo scopo che un giorno quindi saremo pagati per quello per cui siamo stati formati, si spera. E... Però quello che succede è che in quel contesto tutti noi tendiamo a mettere in atto una serie di strategie più o meno efficaci, anche per... Contrastare e per avere a che fare e fare, fare i conti con la fatica emotiva e il costo emotivo del lavoro, che sia la noia che percepiamo sul lavoro, che sia la rabbia verso i colleghi, verso l'ambiente, verso i capi, che sia la paura di eh, poter sbagliare, che qualcuno ci possa fare delle osservazioni, che ci possa essere un contrasto, qualcosa possa non funzionare, di poter essere licenziato, di prendere un brutto voto o che sia eh, certi elementi di disgusto per certe cose che ci suonano totalmente incompatibili con la nostra prospettiva. Del come bisognerebbe fare la scuola o come il lavoro dovrebbe essere vissuto, ci sono degli aspetti emotivi che accompagnano e stressano sul lavoro e che noi tendiamo a gestire. E a volte lo gestiamo queste cose non tanto trovando delle soluzioni emotive basate sul nostro modo di pensare, sul riuscire a costruire un modo sufficientemente versatile e adatto di stare a contatto con quello che succede, ma invece spesso e volentieri, comprensibilmente. Spesso andiamo su un set di, di, di difese un po' più primitive, un po' più legate al, all'evitamento, al distrarsi, al scrollare i social per far passare il tempo, anche guardando cose di cui non ci interessa assolutamente niente. Eh, per alcune persone eh, può capitare di eh, distrarsi giocando, videogiocando sul posto di lavoro, eh, facendo altro, dormendo, eh, dedicando spazio all'auto autocompiacimento, l'autocompensazione grazie alla sessualità, che sia di masturbazione, che sia con i colleghi, eh, c'è chi eh, fa uso di sostanze per riuscire a sbarcare la giornata, che sia eh, fumare eh, nei bagni dell'ufficio o della scuola, o che sia assumere qualcosa di anche più forte che possa eh, portare a ad arrivare in qualche modo a fine giornata con tutti i costi drastici sia economici che di salute soprattutto di salute che può avere usare delle sostanze ci possono essere delle strategie che sono delle cattive abitudini che nella nostra storia magari abbiamo imparato a utilizzare per in qualche modo sbarcare il lunare in quel quotidiano dove ci troviamo intrappolati in una scuola in un lavoro dove più di tanto non vorremmo stare e che questo poi lo si faccia nel lungo periodo in qualche modo ha un suo senso ed è un po i limiti di quello che riusciamo a fare quando le nostre, i nostri strumenti dal punto di vista emotivo un po vacillano in certe situazioni ed è naturale e comprensibile che sia così però allo stesso tempo quando siamo appena rientrati dopo una pausa a volte succede che improvvisamente il carico di fatica, di stress e di lavoro, della scuola non è ancora arrivato a quel punto, non siamo ancora arrivati a essere oberati eh, dai compiti, dagli esami eh, vicino agli scrutini, non siamo ancora arrivati alle scadenze di chissà che, se appena rientrati ci sono quelle pratiche da portare avanti ma il lavoro è ancora gestibile e nonostante questo, a volte nonostante non sia commisurato il carico di lavoro, a volte appena si rientra a lavoro e a scuola, Tutte le cattive abitudini le rimettiamo in atto tutte insieme, come un'esplosione un di, di una rimessa in atto di un qualcosa che in realtà non è, non è più adatta, non è più contestuale al carico di quello che sta succedendo. Il lavoro non è ancora arrivato a quel carico di pesantezza, la scuola non è ancora diventata così faticosa come era magari prima della pausa. E nonostante questo, a volte capita che ci difendiamo ancora prima di essere stati attaccati. Quando succede questo, a volte può capitare di avere una percezione di affaticamento e di gravosità effettivamente di quello che stiamo facendo che non è proporzionale a quello che appena sta succedendo. Sono appena tornato al lavoro, sono appena tornato a scuola e subito sono stravolto. Mentre invece è ragionevole che ci sia anche qui una curva e un determinato tempo prima di aver bisogno della prossima pausa. Però per fare in modo che ci possa essere questa curva e che si possa avere, metterci del tempo a stressarci invece che improvvisamente stressarci, è importante distinguere tra lo stress che arriva dall'ambiente dalla situazione e lo stress che invece arriva da un nostro modo di difenderci a qualcosa che ancora non sta succedendo. Rendiamo un nemico una situazione che ancora non ci sta danneggiando, non ci sta attaccando e poi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo sul fatto che anche con il lungo periodo in realtà ci possono essere modi molto più salutari che non queste difese un po primitive che a volte può capitare che tutti noi mettiamo in atto finendo per scrollare i video su youtube o sui social come questo che non è tanto da scrollare perché ci sono io che parlo e quindi magari è meno leggero di tanti altri contenuti che ci potrebbero essere però è comunque a volte un, un distrarsi un evadere quando ci accorgiamo di questo, soprattutto nel rientro dopo una pausa, quella è un'occasione preziosissima perché abbiamo la possibilità di stoppare queste strategie, stoppare questi meccanismi e fermarci a chiederci la situazione davvero richiede questo o sono io che sto eccedendo nel mio modo di reagire e quando me ne accorgo questo è il mio modo di reagire è davvero l'unico modo salutare ed efficace che posso utilizzare per affrontare e fare fronte a questa difficoltà o ce ne possono essere di più efficaci? Questa situazione è davvero la situazione a essere portatrice di questo stress? O c'è un mio modo di interpretare e percepire tutto questo che fa sì che la mia esperienza emotiva, dolorosa, tutto questo sia più legata a una mia percezione, a una mia prospettiva che non a un dato oggettivo? E tanto più lo posso, posso svolgere, questo ragionamento tanto più diventa forse sempre più fine e gestibile nel momento in cui io sono protagonista dei tanti aspetti essenziali della mia esperienza emotiva e tanto prima imparo a riconoscere il mio ruolo nel, nel creare e copartecipare a tutto quello che accade nella mia testa tanto prima riesco a prendermi cura di me stesso. Questo rientro dalla pausa estiva con l'inizio di settembre, ma anche se trattasse delle vacanze invernali o anche se trattasse di una qualunque altra pausa che qualcuno fa per poi riprendere il trantaran quotidiano, sono delle ottime occasioni per osservarsi e prendersi cura di se stessi. Questo è tutto, spero che il video sia stato sufficientemente chiaro. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.